Pace e bene a tutti voi, concludiamo questo questa tredicina di Sant'Antonio, con queste letture, abbiamo fatto dei sermoni, un estratto di questi sermoni che il Santo di Padova ci ha trasmesso dalla sua saggezza, della sua conoscenza, della sua patronanza della sacra scrittura. E per concludere. Finiamo di leggere l'accoglienza nel timore eterne di chi fa del bene ai poveri. Nel Vangelo di Luca scrive E io vi dico procuratevi dei amici con iniqua ricchezza perché quanto essa viverà a mancare vi accolgono nelle timore eterne il vangelo chiama le ricchezze con il termine siriaco mammona che significa ricchezze inique in quanto sono frutto dell'ingiustizia se dunque l'iniquità accortamente amministrata si converte in giustizia quanto più innalzeranno verso il cielo un brano un bravo amministratore le ricchezze della parola divina nella quale non c'è nulla di ingiusto. <coughs> dire amico è come dire custode dell'anima, e il termine viene da amare. L'amicizia consiste nel desiderare il bene a vantaggio di colui che si ama, in accordo con le sue aspirazioni. Dice Agostino: I ricchi di questo mondo. Che con gli imbrogli accumula ricchezza di iniquità cioè facendo differenze non potrebbero avere amici più affezionati se lo capissero delle mani dei poveri che sono il tesoro di cristo dice gregorio perché i ricchi si trovino qualcosa nelle mani dopo la morte si dice loro prima della morte ti ha dato, lo hai avuto come donatore, abilo come debitore, che ti restituirà con grande interesse. O ricco, stenti, ti prego, la mano, a povero, e se prima era alita per l'avarizia, rifiorisca ora con elemosina. Disse Isaia: Fiorirà e gemoglierà Israele. Israele, cioè il giusto, fiorirà con l'emosina e germoglierà con la compassione. Ma fa' attenzione che pur vedendo il germoglio prima del fiore non ha scritto prima germoglierà ma fiorirà e poi germoglierà. E lo ha fatto per la ragione che quanto il giusto fiorisce con l'emosina Deve poi gemogliare con la compassione, perché deve offrire a povera, e non solo con la mano, ma anche con l'affetto e del cuore, perché non succeda che la valizia faccia rimpiangere l'enemosina. Fiorerà dunque in mandorlo, cioè chi fa l'elemosina e si incrasserà la locusta cioè il povero, che giustamente viene paraconata alla locusta, come infatti la locusta, quanto fa freddo, va in netarco e perde le forze. Ma poi, quanto il ritorno è caldo, si risveglia, diventa, per così dire, allegra e ricomincia a saltare, così il povero, in tempo di fame e nel gelo della miseria, perde le forze. Il suo corpo si intorbidisce e il suo viso si fa pallido. Ma poi, quando arriva il calore della beneficenza, il dono nell'emosina di cupera recupera le forze, e rende grazie a Dio dei doni ricevuto E così viene disperso il cappero, cioè l'avarizia. Nella lucezione dell'elemosina segna la distruzione dell'avarizia. Fatevi dunque degli amici con le inique ricchezze, perché quanto erete a mancare, essi vi accolgono nel timore eterno. Le timore dell'uomo attivo e di quello contemplativo sono come vallate boscose, perché sono fondate sull'umiltà della mente la quale offre ombra e protezione contro l'ardore dei vizi, e sono come i giardini ilicati lunghi i fiumi, perché la loro mente è ilicata dalla compuzione delle lacrime, e come i cetri vicini alle acque sono radicati e piantati nella sublimità della contemplazione soave di una santa vita nella ricchezza del fiume che rallegra la città di Dio, come ci dice il profeta, anzi il Salmo 45. E infine, infine, da queste dimore quanto sarà conclusa la prova di questa vita, quando in inverno sarà passato e la pioggia cesserà di cadere, allora passerà le dimore del Signore. Delle eserciti, dali quali Isaia promette: il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazione tranquilla e un benesse di grande riposo. Il popolo dei benedenti che dice: Popolo del Signore e pecore del suo Pascolo che ora in mezzo alle lotte vivrà di una pace meravigliosa. La pace e la tranquillità. Pace del tempo e pace del cuore. Ahimè, quante volte viene turbata. Invece la pace dell'eternità sarà meravigliosa nei secoli dei secoli. È perfettamente sicura. Allora nessuno potrà ingudere il spavento. E là tutti si sentiranno sicuri e tranquilli e in un riposo pieno di benessere. O ricchi di questo mondo, fatevi amici, accoglietevi nelle vostre dimore, affinché quanto vi verrà mancare la ricchezza accumulata con le ingiustizie, quanto vi verrà sottratta la paglia dalle cose temporali, essi vi accolgano nel dimore eterno. Dove regna una pace meravigliosa, una tranquilla sicurezza e lo splendido riposo dell'eterno appagamento. Fratelli carissimi, preghiamo dunque il Signore Gesù Cristo di farci uscire dalle dimore degli Dumei e vivere in quelle di Chetar. Ci faccia poi passare alle dimore di Giacobbe per meditare di giungere finalmente a quella eterna della pace della fiducia e del riposo ciò concede egli stesso che è benedetto degni di lore, di lode e di amore che vive nei secoli eterni e tutta la chiesa dica Amen Alleluia carissima abbiamo concluso anche questa tredicina come ci ha invitato Sant'Antonio a fare veri amici perché nel momento in cui abbiamo bisogno, lì nel cielo, possiamo avere chi veramente ci accoglie. Ecco, la preziosità del è proprio questo. Falla con tutta sincerità, senza sforzi, senza costrizione ma per amore di un qualcosa che è più grande di noi, un Dio. Sant'Antonio prega per noi.